Ciao a tutti, oggi prepareremo la vellutata di broccoli e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono broccoli, patate tagliate a pezzetti, scalogno, olio, acqua, dado vegetale bimbi, pepe, noce moscata, sale, basilico e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno. Lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Miniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'olio. E lo facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo adesso i broccoli, le patate. il basilico e il prezzemolo il sale la noce moscata il pepe il dado bimbi l'acqua facciamo cuocere per 30 minuti 100 gradi velocità 1 A questo punto andiamo a frullare per 30 secondi A velocità 7. La vellutata è pronta, andiamo a impiattare. Vellutata di broccoli e patate. Grazie e alla prossima ricetta!